Dove il mare luccica e grida forte il vento Davanti a una vecchia terrazza sul golfo di Sorriento Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto Poi si schiarisce la voce ed incomincia il canto Te Ci voleva un saluto a Lucio Dalla, che è stato l'inizio, il mio primo contratto discografico è stato scritto con Phonoprint, che è lo studio di Lucio Dalla e diciamo che mi piace ricordarlo, quindi grazie mille.